Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 ricreo. Oggi voglio farvi vedere come si fa la cucitura invisibile per gli orli a mano. Allora, la cucitura invisibile è questa. Questo è eh, l'orlo della parte a portafoglio della mia gonna. Qui da questa parte, vedete, è stata cucita a mano, sul filato e cucita a mano. Allora, come si fa? Innanzitutto qui c'è la mia linea di imbastitura dove devo fare l'orlo. Io faccio così, appunto con degli spilli, ho messo gli spilli tutto in giro in giro all'orlo ho appuntato il bordo con gli spilli se il tessuto era scivoloso avrei provveduto adesso a imbastire ora come si fa Per il punto invisibile si lavora da destra verso sinistra. Io faccio sempre il nodo al filo, filo in tinta e, e ago, dello spessore consono al tipo di tessuto, sia ago e filo. Allora, io faccio questo lavoro qua, piego leggermente il bordo e rimango in questa posizione. Infino lago sulla parte che non si vede interna, mentre nella parte che si vede prendo soltanto un filo della trama o dell'ordito. Sulla parte del bordo che non si vede faccio un, un punto. Nella parte sotto, invece quella della gonna, prendo soltanto una barretta di filo. I punti devono essere ravvicinati, non lontani. Allora questo è quello che sto facendo, qui non c'è e vedete dall'altra parte, pur non essendo stirata, adesso si vede solo dove ho tirato il punto, ma una volta stirato non si vedrà nulla. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, arrivederci alla prossima da 123Ricreo.